Il uh, 23 maggio è iniziato questo corso di formazione uh, di inglese organizzata dalla Will FPL presso uh, l'istituto scolastico medaglia d'oro dobbiamo dare atto che praticamente è stato uh, un grosso sacrificio da parte dell'organizzazione sindacale della Will FPL perché uh, al di là dell'organizzazione in sé uh, naturalmente uh, avete coinvolta anche la Will Scuola con un insegnante che uh, ha un'autocapacità uh, di comprendere anche uh, uh, diciamo, gli alunni che partecipano a questo corso Uh, noi speriamo di uh, ampliare questa possibilità ad altri dipendenti comunali nel mese di settembre perché sono arrivate tantissime richieste, abbiamo superato abbondantemente 180 richieste e quindi di fare uh, questo corso prevedibilmente a Palazzo di Città. Questa è un'ipotesi da non escludere perché vogliamo fare richiesta ufficiale all'amministrazione comunale di concederci una sala, semmai il Salone dei Marmi, dove poter svolgere questo corso di formazione nel mese di settembre. Allora, il corso uh, dura 30 ore praticamente. Uh, Al termine del corso ci sarà, ci sarà, si dovrà sostenere una prova. Una volta superata questa prova, verrà rilasciato un attestato che a valenza, uh, ha valenza a tutti gli effetti legali per i concorsi e per selezione presso le strutture pubbliche. Allora, eh, allora. Il corso è aperto a tutti i dipendenti comunali iscritti alla WIL e non iscritti, uh, il, è totalmente gratuito, quindi praticamente partecipano gratuitamente tutti coloro che hanno fatto richiesta e il nostro impegno è di esaurire tutte le richieste pervenute. Quindi ripeto, a settembre inizieremo il nuovo corso, uh, questi nuovi corsi coinvolgendo tutti i dipendenti comunali che hanno fatto richiesta. Tendenzialmente noi cercheremo di farlo nel primo pomeriggio, eh, nei primi pomeriggi dopo l'orario di lavoro, eh, compatibilmente con quelle che sono le attività di ufficio. Eh. Stiamo cercando di raggiungere un accordo con l'amministrazione, se riusciamo a far passare questo corso di formazione come corso di specializzazione all'interno dell'ente, anche perché vede coinvolto in prima, come gruppo di lavoro, prevalentemente sono vigili urbani, anzi è l'occasione per dire che apriremo questo corso anche, daremo l'opportunità anche ai, stagionali, ai vigili stagionali, di, di poter seguire questo corso prima dell'inizio dell'uscita artista. Allora, contattare la WIL FPL eh, della serreria provinciale, serreria territoriale via Lucio Petrone, oppure eh, la segreteria Palazzo di Città Gerardo Bracciante eh, del Comune di Salerno. Allora, il sito internet lo potete ri -ri -ri reperirlo direttamente sul sito del Comune di Salerno per quanto riguarda gbracciantecomune.salerno.it, mentre invece il sito della WIL, eh, basta andare a WIL FPL Salerno, la, direttamente c'è anche la scheda da compilare e trasmetterla via e-mail.